Farò dei gnocchi, vediamo quanto tempo ci vuole per fare i gnocchi fatti in casa con le manine. Allora, ho dei carciofi che veramente stavano morendo, mi hanno chiesto per piacere, aiutami, li ho presi e li ho salvati, eccoli qua, e li ho puliti, già puliti. Poi parmigiano, non ho nessuna erba aromatica. Oggi non nessuna erba aromatica, quindi farò una cosa fantastica lo stesso. Poi, patate, le patate giuste, però ci vogliono quelle brutte ma buone, brutte, ma buone parmigiano grattugiato, farina di riso cipolla specche quattro di specche ma guarda, erano brutte, ma brutte veramente e noi che facciamo? Alzati e cammina! E adesso le patate già cotte. Schiaccio le patate, allora, la prima cosa importante è la cottura delle patate. Perché la cottura delle patate è importante? Perché non dovete bucarle con la forchetta, perché sennò entra tutta l'acqua e diventano umide, umide, umide, devono essere calde, casomai mettetele un attimo nel microonde e le scaldate. Io vi dico con tutta la buccia, la parte tagliata la metto qui, se vedessi mi madre, però la buccia è pulita, eh, mi raccomando, bella lavata! Eh. Vai! Così, schiaccio e vado! Mamma mia, quanto sono buoni gnocchi? fantastici buoni, ma quelli fatti in casa, però, eh? Quelli eh, per comprati no! Ma per fare i gnocchi, che cosa ci vuole? Poco, poco poco poco prima di tutto, un po' di sale, subito mettiamo un po' di sale se no ce lo dimentichiamo poi, una cosa altra importante, pepe belli, così la farina allora, però facciamoli leggeri leggeri perché un gnocco è sempre un po' pesante che noi dobbiamo farlo leggeri quindi che cosa uso? farina di riso o oh, anche l'amido di mais e questa cosa li rende veramente soffici belli, gustosi e poi adesso vi dico un'altra cosa li facciamo già buoni noi, guardate che ci metto dentro no, già il parmigiano dentro avete capito insomma di che cosa stiamo parlando, eh? però nel frattempo io faccio con le mani zuzze così qui, mi avvicino qua e vado a fare questo lavoretto metto lo speck qua dentro questa sarà la nostra nota croccante qui lo spec incontra la Sicilia ho qui l'olio dei miei amici Ligari, dell'azienda agricola Ligari, siciliani, Marzala ecco qua vediamo un po' che succede, non litigiamo non litigate, diciamo, eh, al prossimo, va lo facciamo diventare bello croccante poco poco, attenzione allora, io ho usato lo specchio anche con lo specchio, però potete usare del guanciale, del prosciutto anche, no? Quello che vedete in frigo, questa è un'idea. Una allora, inizio, continuo con i gnocchi. La farina non c'è una dose esatta, è quanta ne prende. Voi vedrete, incomincerete a vedere, andate piano piano, perché cosa succede? Incomincerete a vedere che la pasta incomincia ad fare corpo, si unisce. Ci abbiamo l'impasto. L'impasto è questo qui, metto qua dentro qui aggiungo altro olio metto un po' di cipolla che male zozze che c'ho okay. aggiungo un po' di acqua così non facciamo bruciare la cipolla, ok? Tagli i carciofi, proprio sottili sottili sottili sottili, sottili. sale fuoco, ci abbiamo lo speck aggiungo un po' di acqua qui sui carciofi poi li facciamo, li rendiamo morbidi Adesso, gnocchi metto un po' di farina così delicatamente delicatamente tiro i gnocchi, vedete, è così, piano piano piano piano piano piano piano piano piano piano, così poi facciamo un test il test è quello di vedere di provare se vanno bene, no? Non mi metto a fare con la forchetta però se volete vi faccio vedere come si fa con la forchetta eh? per trattenere il più sugo più salsa ok? Ve lo faccio vedere? Così, aspetta, adesso non è uscito bene. Eccolo qua, vedete? Così c'è la eh, concavo dietro e davanti è rigato. Testiamo, fatelo sempre: acqua in piena ebollizione, però non troppo forte vado così, lo metto nell'acqua in piena ebollizione e vediamo se tiene, se non si spappola, se non si spappola siamo pronti per fare gli altri e metterli dentro mi raccomando, perché se lo no fate il purè dentro l'acqua Viene a galla, eccolo! Eccolo, bello! Eccolo qua, vieni qua, bello! Ci vediamo! Pronto! Allora Va bene, giusta consistenza Andiamo avanti Allora quindi, se caso mai risulta che si mettete, mettete caso che si rompe dovete aggiungere un po' più di farina Ok? Quindi, continuiamo diciamo è Che è domenica mattina? Spettacolare, vai! Ci siamo? Ci siamo? Eccoli! Come a casa? Vai, così Eh? Mamma mia che bello, ragazzi! Che piacere! Questa è la bellezza di fare le cose con calma, di averci fretta, capito? Ah, così! Raccolgo, metto qua dentro, e poi butto gli altri. E ripeto questa operazione, perché non li metto tanti insieme. Che fai? Un gocettore non ce lo metti? A crudo, no? Così. Questo è il rumore nostro, eh! Vado? Un po' di parmigiano <tellosimillazione> Cioè, che colazione? Domenica mattina dai colazione! pure qua, altrimenti roba mia mmm, mmm, mmm prendo così, eh? che meraviglia, ragazzi mm. Mm. E vedo un po' che ci abbiamo. allora, il mio amico Alessio Eastside mi ha fatto questa California Common Vediamo se ci sta bene. Il colore è quello giusto perché non sono pastorizzate, è fantastico. Ma ah, sentire voi quanto è fresca e quanto è buona, quanto è giusta. Ciao, si se sente la con Stefano è fantastica. Bravo Alessio, bravo Max, questi gnocchi ma mi mangio io. Ciao ragazzi, buona domenica a tutti. Mm, mm.